Inutile negarlo, oggi è difficile per un uomo e una donna soli conoscersi per caso e iniziare una relazione stabile. Io lo so perché gestisco dal 2009 un'agenzia di incontri per singolo a Campobasso, la Meetness. Mi chiamo Anna Maria Palladino e aiuto uomini e donne liberi a conoscersi. Mi rivolgo soltanto a separati, divorziati, vedovi, celibi e nubili che vivono in Molise o nelle regioni vicine. Grazie al mio lavoro ho conosciuto moltissime persone interessanti e in gamba e per me era una terribile ingiustizia saperle da sole, senza amore. Ma d'altra parte, come avrebbero potuto conoscere un partner se la loro vita si divideva tra lavoro, supermercato e casa? Forse starai pensando, ma com'è possibile? Oggi su internet è facilissimo conoscere delle persone nuove, basta un clic. È vero, basta un clic. Ma tu hai considerato i rischi che si corrono nell'incontrare delle persone online? Innanzitutto non sai se si tratta di chi è veramente libero e ha intenzioni serie oppure se è già impegnato e cerca delle avventure, questo tu non lo puoi sapere. Non solo, non hai neanche certezze sul loro nome, su ciò che ti dicono, chi può garantirtelo? E D'altra parte, non ti è mai capitato che qualcuno ti abbia mandato delle foto, poi l'hai incontrato di persona e l'hai trovato completamente diverso? E magari può succedere di incontrare una persona che ti piace, con cui ti trovi bene a parlare, ma vivi a centinaia di chilometri da te. Ti ritroveresti in una relazione a distanza con tutti i problemi che ne derivano. Come vedi, non hai alcuna garanzia. Rischi di affezionarti per poi scoprire che questa persona non va bene per te, si è comportata in maniera poco corretta e cominci a pensare di essere sfortunato o sfortunata di non essere destinato a trovare l'amore e intanto sei sempre solo o sola senza una persona di cui poterti fidare, una persona che ti abbraccia, che ti sta vicino, passi delle giornate piatte senza parlare con qualcuno che per te conti davvero, se esci con gli amici in coppia Magari ti senti un pesce fuor d'acqua e il più delle volte eviti di uscire proprio per non stare con gli amici in coppia. Nessuno si preoccupa per te, ti ascolta, ti consiglia. La tua vita ha un andamento piatto, statico, come succede a tutti coloro che non hanno l'amore nella loro vita. C'è anche un altro aspetto che non dobbiamo trascurare. Andando avanti con gli anni... Um, è sempre più importante per ognuno di noi avere una famiglia e una persona cara nella nostra vita. Non è bello per nessuno invecchiare da soli. Ed è un errore pensare che le persone siano tutte uguali, che non ci si possa fidare di nessuno e che in fondo uh, la gente è falsa. Ricorda che ogni persona è diversa, ogni amore è nuovo, ogni storia è unica. Quindi, forza, il meglio arriverà. Se vuoi, chiamami. Il mio numero è 329 67 15 245. Rispondo sempre io. Almeno ti spiego come funziona la mia agenzia di incontri. Sai, una donna che ho conosciuto un paio di settimane fa mi ha confessato che all'inizio pensava ma perché io devo pagare un'agenzia per conoscere un uomo? Non potrei incontrarlo per caso, come è capitato alle mie amiche. È vero, per incontrare qualcuno tramite me è, è necessario iscriversi in agenzia, pagare la quota di iscrizione, però io penso che sia importante una selezione che è quella che faccio io, che ti permette di incontrare soltanto persone effettivamente adatte a te, che non ti fanno perdere tempo. Ma poi ti faccio una domanda, ma i soldi nella vita sono davvero una priorità? sono davvero così importanti o è importante la nostra serenità, la nostra felicità? Cioè noi lavoriamo per concederci delle cose belle che ci fanno stare bene e allora ti chiedo che prezzo ha per te tornare a casa la sera, eh, non trovare qualcuno ad aspettarti e sentirti quel macigno sul petto? Sai, avere dei risparmi, avere una bella casa, non ti serviranno a nulla se non hai qualcuno con cui condividere tutte le cose belle che hai. Invece immagina questo scenario. Io ti metto in contatto con una persona libera come te, che conosco personalmente. Decidete di sentirvi al telefono. Magari chiacchierate, vi fate delle risate, vi raccontate. Poi uscite, prendete un caffè, vi guardate negli occhi. E chissà, potrebbe nascere una grande attrazione una grande sintonia e continuare a vedervi a frequentarvi così non avrai più una vita di solitudine ma sarai in compagnia avrai qualcuno su cui contare sempre e non sarai più a disagio nella tua comitiva avrai anche tu qualcuno da presentare con orgoglio ai tuoi amici sarete in due ci sarà sempre qualcuno che ti pensa che ti aiuta che ti consiglia così i momenti difficili saranno meno pesanti e se speravi di incontrare per caso la persona giusta per te, lascia che ti dica che oggi sarebbe quasi un miracolo perché immagina dovreste trovarvi tu e questa persona nello stesso luogo, nello stesso giorno e nella stessa ora, notarvi uno dei due che fa il primo passo e l'altro che dice ok, è abbastanza improbabile. Ma anche perché, superati i vent'anni, quel primo passo è difficile che lo facciamo. Perché? Perché vediamo una persona, ma non sappiamo se è libera, se è impegnata e se vuole in qualche modo fare nuove conoscenze. Per cui, per evitare di fare figuracce o di ricevere un rifiuto, non lo facciamo il primo passo. Ma c'è anche da dire che, come, come ti dicevo prima, nessuno di noi è, con, è condannato a stare da solo e sperare che la persona giusta prima o poi arrivi da sola è un grande rischio. Tu che vuoi fare? Fermarti ad aspettarla o vuoi fare qualcosa per trovarla? Se decidi di fermarti ad aspettarla, mi dispiace ma non posso fare nulla per te. Se invece sei una persona che nella vita è abituata a rimboccarsi le maniche, posso aiutarti. E i vantaggi di iscriverti nella mia agenzia sono moltissimi innanzitutto avresti l'occasione di incontrare una persona affine a te e non intendo che sia la tua copia no perché è bella anche la diversità ma soprattutto pensavo a una persona che abbia i tuoi valori i tuoi obiettivi che voglia quello che vuoi tu che viva vicino a te in modo tale che possiate frequentarvi altrimenti che senso avrebbe avere una relazione con una persona che vive a 200 km da te solo sei e solo saresti Um, immagina, torni la sera a casa, trovi qualcuno che ti aspetta ed è sempre la stessa persona che tiene a te, a cui importa di te e che continua ad esserci nonostante i tuoi difetti, tutti ne abbiamo, e nonostante le difficoltà della vita. Ho capito che nella vita basta veramente poco per essere felici, per stare bene, ma basta un niente per non esserlo per sempre, per non esserlo mai. E a questo punto vorrei metterti davanti alla realtà e farti capire che quello che hai fatto fino a oggi purtroppo, hai capito, non ha funzionato. Ma non è che solo a te, a tutti coloro che si ritrovano nella tua situazione. Le persone che hai sono quelle che hai conosciuto grazie al tuo stile di vita e le cose non cambieranno da sole, devi fare tu qualcosa per conoscere la persona che meriti. È inutile pensare al passato. Um, ognuno probabilmente, nella situazione in cui tu ti sei trovato, avrebbe fatto le scelte che tu hai fatto. Ma oggi è diverso perché tu sai di avere una possibilità in più e hai bisogno di cambiare direzione se vuoi trovare realmente una persona che ti stia vicino. Ti faccio due semplici domande. Tu non rispondere a me chiaramente, rispondi a te stesso. Che occasioni hai nella tua vita di tutti i giorni di conoscere persone nuove? E negli ultimi sette giorni hai conosciuto una persona nuova interessante? Se, come immagino, la tua risposta è negativa, allora fermati e rifletti. È arrivato il tuo momento di fare qualcosa per conoscere qualcuno che possa diventare significativo per te. L'amore nutre la nostra vita e negare questo significa rischiare del, di farci del male da soli e dobbiamo invece avere il coraggio di cercare questa persona in ogni luogo e in ogni modo possibile perché ti ripeto non esiste la sfortuna, non esiste il destino, esiste quello che facciamo noi in ogni ambito della nostra vita, anche nel lavoro se tu ti metti sul divano e aspetti che vengano a chiamarti per andare a lavorare nessuno lo farà allora se non vuoi più sentire quella tristezza che ti assale quando la sera chiudi la porta di casa e trovi silenzio e solitudine, se vuoi conoscere persone vere in carne e ossa come te e incontrarle guardandole negli occhi, ti basta chiamarmi 329 67 15 Sono Anna Maria, nulla è perduto, la vita ti sorriderà se tu lo vorrai, io sono qui e ti aspetto.